È altrettanto veloce per farlo diventare poi eh, eh, molle, no? Quindi è giusto, una, sono tre touch, tre tocchi che, che cambiano la vita. Il tocco totale, magico, sì. senti, ma la sensibilità del pene, cioè tu pensi di avere una protesi, o hai il tuo pene normale no, fisiologico? No, io il mio, mio pene è naturale che è uno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 più assoluto a ai colori. Da 0 a 10 quanto sei contento? 11. Va, va bene, va bene, ok, perfetto. Questa era la testimonianza di Pierfranco. Un grande. Gra grazie. Un grande. Ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.